Oggi leggeremo alcuni brevi passi che sono presi sempre dal canone buddista, dal sultanipata. Il sultanipata, per un'anime accordo degli studiosi, eh, appartiene allo strato più antico del canone buddista e quindi quello che in qualche modo, almeno cronologicamente, è più vicino a quello che doveva essere eh, l'insegnamento originario del Buddha. Un elemento che ricorre spesso nel sottarivato è la critica a tutte le ditti, che è un termine pali, il cui equivalente sanscrito è drsti, che vuol dire convinzione. Cioè la, la nostra convinzione di come sono le cose, di chi sono io, di che cosa vale di più, di che cosa vale di meno, eh, è la sorgente di un attaccamento che porta alla sofferenza anche quando noi siamo attaccati alle cose materiali per esempio una persona ricca che è attaccata al denaro in realtà dietro questo c'è un attaccamento precedente a una convenzione in questo caso la convenzione che il denaro sia la chiave della felicità perché noi tutti cerchiamo la felicità e ci attacchiamo a delle convenzioni che ci descrivono com'è fatta la realtà, è una prigione questo è anche un motivo che porta alla tolleranza che il buddismo ha verso tutte le altre convenzioni. Ecco, allora, eh, per esempio, un pa il passo 1080 del Sultanipata dice così. Tutti quegli asceti e quei cercatori spirituali che ripongono la purezza in un sistema o in una tradizione, io dico che per quanto si comportino con zelo non hanno superato nascita, vecchiaia e morte Cioè il buddismo, ripeto, non ha voglia di fare affermazioni su che cosa è reale, che cosa è certo e che cosa non lo è Non gli interessa tanto questo Gli interessa la libertà assoluta delle, della liberazione appunto, della, del risveglio E per fare questo c'è un ostacolo che è quello che ci porta a soffrire ed è l'attaccamento io certo non affermo questa è la verità, come a vicenda l'un contro l'altro sostengono gli stolti. Ciascuno di essi tiene per verità la sua convinzione e perciò giudica stolto l'altro. Veramente non ci sono al mondo, eccetto che nella coscienza, tante diverse verità fisse. E questo per il Buddha è l'origine di tutti i conflitti. Quindi non è tanto assumere delle verità che possono essere convenzionali, utili, funzionali, però quel, quello che è veramente pericoloso è l'attaccamento a queste verità. Esatto. D'altra parte sarebbe condiviso da tutti gli scienziati questo, questo assunto. Sì. Insomma. E Noi soffriamo e abbiamo paura di, di, di cose non certe eh, soltanto finché pensiamo che tutto scorre ma io no. Nel momento in cui mi accorgo che anche io vado insieme con l'universo in questo grande scorrimento e che non c'è una vera separazione, allora sono sollevato e si dice depongo il fratello, un altro modo di parlare della liberazione, del buddismo è deporre il fratello. Ludwig Bittestein ha scritto un piccolo libro che si trova ancora edito dalle Naudi, mi sembra, della certezza, in cui mostrava come anche da un punto di vista gnoseologico è necessario avere comunque eh, dei punti fermi, delle certezze, darle eh, per scontate eh, e condividerle. E, e queste sono, oh, molte certezze sono ciò che eh, crea anche un tessuto sociale condivisibile, eh, da, dalla certezza che abbiamo la terra sotto i piedi ha una serie di valori morali che eh, ci eh, garantiscono di vivere una civiltà eh, non eh, distruttiva. Il Buddha si appella all'unica certezza possibile, che è quella della nostra diretta esperienza. Quindi ehm, invita gli, i suoi discepoli a testare, con la critica e con il dubbio, anche il suo stesso insegnamento e il modo per testarlo è quello di metterlo alla prova nella propria esperienza. Mi sembra molto bello questo che, che viene detto perché ci aiuta a, a evitare i pregiudizi, no? perché sì. i pregiudizi in fondo eh, sono qualcosa di diverso dai giudizi che ci servono per vivere a volte, ma che spesso si basano proprio su realtà precostituite e non verificate nella... a tutto tondo. Mm. Il punto non è che il Buddha nega la realtà o la verità, ma nega la possibilità del nostro pensiero di poterla formulare e fissare in una ditti, cioè in una convenzione. E però poi aggiunge neanche nel negare queste cose, non è che allora se le neghi ottieni qualcosa, è che è la dimensione dell'incondizionato, della liberazione, è totalmente al di là.